Hola oh raga Benvenuti in questo nuovissimo video Io sono Seba Clasher E oggi Andremo a fare una reaction Di un video Di questo ragazzo che ovviamente mi ha dato il permesso Per fare appunto questo video lo ringrazio Grazie appunto a Samu trattino basso Link è sotto in descrizione del suo canale ragazzi E prima di tutto però Volevo salutare gli ultimi iscritti Che si sono iscritti al mio canale che adesso andrò a prendere gli ultimi tre iscritti Teren Philip ti ringrazio molto per esserti iscritto al mio canale poi eh, Wem, Wem Max Classic grazie mille per esserti iscritto e Jean Del Prado, ti ringrazio molto appunto anche te per essere iscritto al mio canale se volete anche voi essere salutati nei miei prossimi video iscrivete appunto al canale tanto non vi costa nulla io vi ringrazio molto se vi iscrivete appunto dopo aver fatto questi ringraziamenti passiamo sul mio desktop ok ragazzuoli eccoci qua sul mio desktop visto che siamo anche nel tema Halloween siamo ad ottobre il 31 ottobre Halloween ho cominciato a mettere anche la webcam in versione Halloween. Sto preparando un po' il tutto perché il 31 ottobre, ve lo accenno un pochettino, vi faccio un piccolo spoiler, andrò a fare una live che probabilmente sarà la sera o di giorno, però probabilmente di più alla sera. Per cui dovete essere tutti sintonizzati sul mio canale. Comunque, farò metterò appunto la programmazione per per la live Così siete sempre aggiornati Quindi raga Cosa fare Andiamo sul nostro Google Anzi andiamo sul nostro YouTube Ovviamente vi lascio anche il link Qui sotto in descrizione Per seguirmi Su tutte le mie pagine Instagram Cioè le mie pagine Instagram eh, E appunto anche per andare ad acquistare il mio merchandising che vi farò vedere dopo magari oppure sempre link questo in descrizione andatelo voi a scoprirlo o se volete un video sul mio merchandising scrivete qua sotto sempre nei commenti ok raga andiamo su youtube per i 227 iscritti ovviamente anche per le 50 visual ovviamente in un giorno per il mio nuovissimo video la reaction ai miei vecchi video episodio 1 Perché questa sera lo porterò avanti appunto ehm, al 100%, cioè non è in tendenza, però eh, al 100% del pubblico, cioè gli è piaciuto molto al pubblico e niente 227 iscritti, perché sono entrato nel mio canale, perché appunto ho oh, Samu, mi abbasso come, come iscritto soprattutto nel canale, che lo ringrazio molto e saluto anche Samu per esserti iscritto al mio canale e giusto per andare anche a vedere l'audio Andremo appunto a fare questa reaction del suo video Che ovviamente in, è in tema Halloween E mh, praticamente lui fa sempre delle skin di Fortnite e Questo qui è il programma che usa lui, è Blender Webster E vediamo appunto come com ha realizzato questa skin Ovviamente ho la l'audio per copyright ok come vedete qui è un stile di Mida ovviamente vi lascio qui lo screen di Mida normale e dopo andiamo a confrontare anche con la skin di Mida zombie per cui vi lascio qui le due foto ovviamente farò dopo tutto con l'editing ovviamente questo è il corpo diciamo di Mida zombie che è stato renderizzato appunto da questo ragazzo che si chiama Samu Tartino basso link in descrizione anche del suo canale ovviamente la webcam uh, me l'ha passata cioè, lo ringrazio per avermi iscritto come trovarla ovviamente poi abbiamo la testa cioè è, è completamente diverso dal e eh, vabbè, dal mida normale cioè secondo me è, è molto figa cioè, skin, però non può essere una skin pelata ragazzi per cui ci saranno anche dei capelli ovviamente ma proprio tutti i dettagli che realizza lui cioè poi lui ovviamente file di gioco e si mette nel gioco però solo appunto per fare i video ovviamente i capelli di Mida ok ovviamente qui entra su fortnite come potete vedere come potete vedere in versione zombie ovviamente vi lascio i due screen qua ok ovviamente come ogni anno faranno sempre il tema zombie ad halloween come ogni anno che c'è stato su fortnite cioè quest'anno sarà così appunto che sarà appunto il nuovo boss in teoria, il nuovo boss dell'agenzia dell di appunto di, su fortnite non ci sarà più un mina normale ma ci sarà appunto un in versione zombie adesso vabbè andremo anche a vederlo in gioco anche Samu per avermi dato accesso a questo video e senza di lui non si poteva realizzare per cui lo ringrazio veramente molto è stato molto gentile link qui sotto in descrizione anche su Instagram mandati ma tutti a seguirlo mi raccomando ok questo qui è Mida in versione zombie si sì, però non voglio ma, ma va bene va bene però è, è molto figo dunque siamo a 8 minuti perfetto allora essendo 8 minuti io andrò a fare appunto questa reaction questa reazione secondo me appunto per la skin di Mida in versione zombie perché adesso ve la, ve la faccio rivedere appena eh, trovo il pezzo ok ah, ecco, ok perfetto cioè secondo me mh, no, non è brutta proprio come skin cioè, Anzi, secondo me è più bello del, del Milan normale. Però secondo me ha fatto un ottimo lavoro appunto questo ragazzo. Il link è sempre sotto qui sotto nella sua descrizione. E io vabbè ragazzi, se vi è piaciuto questo video Lasciate un bel pollicione in su, ovviamente vi lascio tutti gli skin qua, sia a destra che a sinistra dei 2000. Anche appunto per confrontarli. E noi, raga, spero appunto questo video che vi piaccia, lasciate un bel pollice all'insù e noi ci becchiamo al prossimo video. Bella raga, ciao a tutti.